La vita accade, il divino accade. In questo consiste la vita. Nel momento in cui accetti te stesso, diventi aperto, diventi vulnerabile, diventi ricettivo. Quando accetti te stesso, non c'è più bisogno di alcun futuro, perché non c'è bisogno di migliorare niente. Se accetti te stesso, questo è il primo passo verso l'accettazione di tutto. E non resta nient'altro da fare che goderne, celebrare. Non ci sono più lamentele, non c'è rancore, ti senti grato. Allora la vita è bella, la gioia è bella come è bella la tristezza. Stare insieme a chi ami è bello e anche essere da solo è bello. Tutto ciò che accade è bello perché arriva dalla vita. Per molti secoli siete stati condizionati a non accettare sempre voi stessi. Molte culture del mondo hanno avvelenato la mente umana perché dipendono tutte da un solo ed unico concetto, quello di migliorare per forza se stessi. Tutte queste culture creano ansia dentro di te e l'ansia è lo stato di tensione tra ciò che sei e ciò che dovresti essere. Ma non è possibile sempre migliorare se stessi. E ricorda, non dico che i miglioramenti non accadono, ma non fartene una malattia. Non è possibile sempre migliorare se stessi. Quando invece smetti di pensare a migliorare te stesso, è la vita stessa che ti migliora. In quel rilassamento, in quell'accettazione, la vita comincia ad accarezzarti, la vita comincia a fluire attraverso di te e quando non servi più rancore e smetti di lamentarti, ecco che fiorisci. Accetta te stesso così come sei ed è la cosa più difficile del mondo perché va contro la tua educazione, contro la tua formazione, contro alcune delle tue culture. Sin dall'inizio, è stato detto come dovresti essere. Quasi nessuno ti ha mai detto che vai bene così come sei. Sei stato programmato dai genitori, dai preti, dai politici e insegnanti e sei programmato solo per una cosa, continuamente a migliorare te stesso e questo a volte in alcune menti deboli può trasformarsi in una malattia. Rilassati nel tuo essere. L'esistenza ti ha voluto così, in nessun altro modo, altrimenti ti avrebbe fatto in un'altra maniera, avrebbe creato qualcun altro. Invece ti ha fatto così come sei e in nessun altro modo. La vita è sempre pronta a riversare i suoi doni su di te. La vita non è avara, il divino dà sempre in abbondanza, ma noi non siamo capaci di ricevere, perché non ci sentiamo degni. Per questo la gente si aggrappa alle proprie miserie. Corrispondono a questo programma. La gente continua a punire se stessa in mille mode sottili. Proprio perché non corrisponde a questo programma. Se non sei come dovresti essere, devi punire te stesso, devi crearti dell'infelicità. Bisogna accettare la realtà, totalmente per quello che è. Non crearti un modello falso, cerca di essere proprio come sei, non omologarti mai a nessuno. Sii sì te stesso e vincerai la battaglia più grande. Cerca di comprendere che non tutte le cose devono accadere per forza. Ci sono delle cose che possono accadere, ma altre non è detto che accadano seguendo il flusso della spontaneità della natura del tuo essere magari ti accorgerai che il disegno della tua vita che fino ad ora ti hai ricreato potrebbe essere diverso e che tu non debba migliorare proprio niente le prestazioni sportive si migliorano, la vita reale invece è tutta un'altra cosa fai ciò che ti viene quindi spontaneo, che non ti sottoponga troppo a sforzi mentali Sii sì, quindi tu il padrone reale della tua vita, perché è solo tua, ma soprattutto accettati per ciò che sei, dovunque tu vada e qualsiasi cosa succeda.